Carissimi, è la trentesima domenica del tempo ordinario e in questa domenica il Signore ci può dire che ci dà, un, ci dà due comandamenti al prezzo di uno in qualche modo, perché appunto si parla di questo quest amore verso Dio e dell'amore verso i fratelli, partendo dallo Shema Israele, no? ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio e il Signore è uno solo. Questa consapevolezza di credere nell'unico Dio, nell'amore verso di Lui. E del resto ancora una volta l'interrogativo che gli pongono no, è per metterlo alla prova. Lo interrogò per metterlo alla prova questo, questo scriba. È una selva di precetti e di indicazioni legali circa il comportamento più giusto da avere per essere dei buoni credenti una marea di precetti, 613, 165 negativi, 48 positivi, è chiaro che diventava difficile fare sintesi, ma per i segni, bene che comunque è chiesto in fondo di amare Dio e che tutti quei precetti di Gesù in sostanza è questa, si possono attuare solo quando si è mossi dall'amore, dall'amore verso Dio e verso i fratelli. L'amore verso i fratelli diventa la carta di prova, diventa eh, così il momento in cui eh, si può fare una verifica, è la concretezza, l'amore di Dio, l'amore verso Dio, è l'amore che si rende concreto, si rende visibile, questo amore che viene messo alla prova e appunto è, è in questo amore per gli altri che noi rendiamo vero, rendiamo tangibile il nostro amore per Dio. Il Signore ci chiede questo: appunto di concretizzare, di rendere palpabile, di rendere visibile la nostra vita di fede, che non sia soltanto una fede teorica, eh, filosofica, adagiata su teorie di carattere culturale, di carattere evangelico, ma che sia una fede vissuta palpabile, appunto una fede che possa essere comprovata con la vita. Quando uno è toccato dall'amore di Dio, quando vive la carità di Cristo, questo è, è possibile, è, che, è possibile che gli altri lo vedano, questo è visibile agli occhi di tutti e tutti possono attestarlo. Questa poi in fondo è la santità, la santità della porta accanto, come spesso ci ricorda Papa Francesco. Ecco, buona domenica a tutti con l'intento ecco, di, di vivere, noi credenti, di poter vivere infine in fondo questo comandamento dell'amore verso Dio e verso i fratelli.